benvenuti sul canale di squalensofita.com oggi parliamo dei sensory puzzle cosa sono sono dei disegni con i bordi rialzati che si colorano inserendo delle piccole parti le piccole parti possono essere delle palline di cartoncino di carta velina come in questo caso riso colorato ceci colorati sale il mio preferito da usare come materiale di colorazione sono appunto le palline di cartoncino, il motivo è molto semplice, si possono riutilizzare, mentre se usate il riso colorato dopo il primo lavoro avete tutti i colori insieme, è molto difficile rimetterli separati per tonalità. Il cartoncino in più è riciclato, ogni volta che facciamo un lavoretto ne teniamo da parte gli avanzi sono soltanto come vedete dei quadratini di cartoncino piegati su se stessi quindi è molto semplice realizzarli con le punte diventano facili da prendere nel caso in cui eh, arrivino nella sezione sbagliata si può ricorreggere senza grande difficoltà l'attività in sé è anche utile dal punto di vista della motricità fine Posso presentarli in questo modo, quindi missi e i bambini selezionano quello che vogliono, quindi fanno l'attività di sorting. Oppure li posso presentare già divisi per tonalità e fare la eh, riorganizzazione per colore solo quando l'attività viene finita. Eh, posso anche presentare degli accessori, degli utensili come delle pinze oppure le palette per riposizionare i colori all'interno delle eh, vaschette io ho realizzato queste vaschettine come vedete è materiale riciclato è il cartone ondulato che si trova all'interno delle confezioni di alimenti e ha una parte più lunga perché alla fine del lavoro li posso dividere così quindi li divido solo per tonalità vicine ad esempio metto blu, azzurro, verde nella stessa confezione per non averne troppi per fare una cosa più semplice altrimenti posso preparare una vaschetta per ogni colore eh, vediamo come si preparano i sensori puzzle Allora si parte da un disegno questo è un disegno fatto a mano io passo uno strato di colla direttamente sulla riga del contorno e su questo strato poi posiziono un pezzettino di cartoncino, in questo caso era una base di una scatola tagliata a listrelle, e lo vado a tagliare nel punto in cui non mi serve più, lo tengo posizionato qualche secondo, la colla inizia a fermarsi e poi resta nella sua posizione. I grossi vantaggi dal mio punto di vista di un'attività con i sensori puzzle sono costituiti oltre all'attività di motricità fine e di eh, creatività perché posso scegliere dove mettere il colore, come abbinare le varie tonalità, è che è riutilizzabile. Questo è un pappagallo eh, fatto e finito, viene utilizzato da un bambino, si svuota. Si rimettono a posto i colori ed è pronto per essere riutilizzato dallo stesso bambino, che può scegliere un altro modo di disporre i colori, oppure da un bambino totalmente diverso. Quindi la stessa attività può essere riproposta all'interno di un gruppo. Vi faccio vedere alcuni disegni che ho realizzato per le attività su scuola in soffitta. E che erano abbinate a dei periodi dell'anno. Questo era il pinguino, l'abbiamo inserito nelle attività eh, dedicate all'inverno per studiare gli animali del, dei poli. Questa è la farfalla, anche questa ha varie sezioni. Ovviamente posso preparare più sezioni in base anche all'età del bambino. A Un bambino piccolo presento poche sezioni in modo tale che si impratichisca con l'attività. A un bambino più grande posso proporre anche un disegno più complesso e questo era il rosso, anche questo ha degli spazi grandi che possono eventualmente anche essere completati con un colore solo e vediamo ora due soluzioni diverse di sensory puzzle sempre con la stessa logica questo è un fiore Qui, come vedete manca la parte eh, di base, quindi la posso eh, applicare io mettendolo semplicemente su un foglio nel momento in cui lo faccio. La differenza qual è? Prendiamo un po' di colori misti, è che in questo caso io posso alzare poi alla fine il disegno e ho la forma che rimane, quindi è un'attività leggermente diversa. Diverso ancora è quest'altro puzzle, io ho, eh, ho utilizzato questa tecnica con il cuore, qui diversamente dagli altri che abbiamo visto non c'è una struttura fissa, c'è soltanto eh, il contorno, l'interno lo posso comporre io con quello che voglio, quindi posso ad esempio mettere un altro cuore e poi creare una sezione dove... Distinguerò i vari colori e questo, eh, questa flessibilità eh, mi piace perché posso scegliere ogni volta sulla stessa base come eh, disporre le forme o anche non mettere dei divisori. Posso metterne uno, posso non metterne tantissimi. Eh, questo è un esempio del risultato finale. Mi piace soprattutto quando lo utilizzo eh, per i sensori puzzle dedicati agli animali perché queste palline, io le chiamo palline, ma poi non hanno neanche una forma sferica di cartoncino, creano un po' l'effetto volume, quindi è utile quando si cerca di imitare il piumaggio o la pelliccia. E questo è un uovo di Pasqua. Ma eh, alla fine del video vi mh, inserisco alcune immagini degli altri sensory puzzle che abbiamo visti eh, completati. Vi aspetto sul sito. Buona attività!